Assoggi, il valore di una scelta. Il mondo della ristorazione nei settori turistico-alberghiero, comunità, mense, refezione scolastica in Italia sta vivendo una continua e profonda trasformazione, con circa 12 milioni di pasti al giorno consumati fuori casa. Nuovi macchinari, nuove tecniche di manipolazione, cottura, conservazione e rigenerazione degli alimenti impongono una conoscenza approfondita di tutte le tematiche inerenti, nonché delle severe normative igieniche ed antinfortunistiche. Chi pianifica un investimento in un locale pubblico, cucina, bar, gelateria, pasticceria, lavanderia, deve farsi affiancare da professionisti qualificati per assimilare il concetto di costo di possesso ed ottenere il massimo vantaggio grazie ad una gestione virtuosa del proprio impianto. Il peso economico reale di un'apparecchiatura è infatti la somma del costo di acquisto, dei costi di energia, del personale, di manutenzione e pulizia sostenuti per tutto il suo ciclo di vita. Da qui la necessità di dominare i costi di gestione e degli alimenti, cioè la durata attesa del cibo in conservazione o in servizio per limitare gli sprechi. L'obiettivo parallelo, da non dimenticare, è sempre la soddisfazione del cliente che generi pubblicità positiva con il passaparola. Una volta il rivenditore di impianti e attrezzature era un fai-da-te, libero battitore, con esperienza autocostruita, ma molto spesso anche senza sinergie. Oggi il partner ideale deve essere consulente, progettista, pianificatore dei costi tecnico esperto, imprenditore collegati una serie di servizi finanziari, di manutenzione, di artigiani terzi per dare anche il chiave in mano se necessario. Assoggi è un consorzio di operatori grandi impianti che dal 1988 propone consulenza, progettazione ed attrezzature per impianti di ristorazione professionali, cucine per comunità, mense, arredamento commerciale e relativi servizi di installazione ed assistenza pre e post vendita. A SOGI si distingue quale rete di vendita nazionale specializzata ed indipendente. Opera pertanto sul mercato valutando i prodotti in base al miglior rapporto di qualità, funzionalità e prezzo. Questa è una garanzia per il cliente finale che riceve solo proposte allineate alle sue esigenze, frutto di un'attenta analisi e selezione. Assogi si occupa inoltre di suggerire soluzioni per l'ottimizzazione dei consumi elettrici ed energetici. Ecco perché un associato assogi è il miglior partner per la vostra attività. Assogi. Idee che funzionano.